Buongiorno, mi chiamo Monica Marchi e insegno letteratura italiana al Dipartimento di Filologia e Critica delle letterature antiche e Moderne di Siena. Ho pensato di eh, occupare questa mezz'oretta che passeremo insieme eh, parlandovi di un argomento che eh, amo molto, e cioè della nascita del genere novella sancita con il Decameron di Giovanni Boccaccio. E inizierò questo brevissimo intervento ponendo due domande non semplicissime e cioè la prima è questa, che cos'è il genere novella, e la seconda, che posto occupa tra i generi letterari. Partiamo rispondendo dalla seconda perché è un pochino più semplice. Il genere novella nel gota dei generi letterari ha occupato un posto che potremmo definire miserevole. Infatti è stata ignorata da Aristotele e eh, dagli Alessandrini, è stata trascurata dagli aristotelici cinquecenteschi ed è stata poco frequentata eh, se non eh, quasi ignorata ancora una volta eh, sino eh, all'ottocento quando gode di un periodo di particolare fortuna soprattutto grazie all'impegno di alcuni eruditi che eh, si sono dati da fare diciamo così per cercare eh, tutta una serie di testi eh, dimenticati, rimasti inediti e quindi riscoperti e eh, pubblicati, pubblicati spesso in miscellane, cioè in antologie che racchiudevano eh, novelle, testi novellistici oppure anche in piccolissimi opuscoli nei quali le novelle venivano pubblicate o singolarmente o a piccolissimi gruppi o a coppie. Nonostante il Decameron abbia giocato un ruolo fondamentale sia per la nostra storia letteraria sia per la nostra storia linguistica, eh, manca tuttavia un tentativo di formalizzazione del genere novella. Eh, se escludiamo alcuni te tentativi eh, cinquecenteschi sporadici eh, il più importante del quale forse è eh, un trattato del 1574 ad opera di francesco bonciani e che prende il titolo di eh, Lezione sopra il comporre delle novelle l'impressione che si ha è che l'aspetto sfuggente magmatico, la sua duttilità, la sua polimorfia, la sua capacità di adattarsi, di sapersi adattare a diversi contesti sociali e culturali, abbia scoraggiato ogni tentativo di formalizzazione teorica, ogni tentativo di ritracciare dei tratti distintivi e di trovare una... Um, etichetta appropriata a rappresentare un genere dalle mille sfaccettature e dalle mille variabili. Torniamo ora al quesito iniziale, e cioè come potremmo definire la novella. Se volessimo dare una definizione all'ingrosso potremmo dire che la novella è una narrazione breve, generalmente in prosa, perché poi esistono in realtà anche delle novelle in versi, ma eh, sono assolutamente marginali. E, mh, è un testo eh, nel quale compaiono esclusivamente personaggi umani, ehm, che sviluppa contenuti verosimili ma non storici, e che nella maggior parte dei casi è priva di finalità morali o conclusioni moraleggianti esplicite tutte queste caratteristiche in realtà servono per definire la novella ma la definiscono in contrapposizione ad altri generi eh, ad altri generi brevi per lo più di ambito romanzo tutti caratterizzati da un'unica un caratteristica comune, e cioè dalla brevità. Abbiamo detto narrazione breve, generalmente in prosa, a differenza invece della narrazione in versi, ad esempio dei fabliaux, eh, abbiamo detto personaggi umani, a differenza invece della favola esotica, e abbiamo eh, accennato a contenuti verosimili, a differenza invece della fiaba, ma non storici, a differenza di un altro genere, l'aneddoto. E abbiamo detto che la novella, nel, nella maggior parte dei casi, non ha finalità morali o conclusioni moraleggianti esplicite, a differenza invece dell'exemplum. Questi generi letterari che ho appena eh, elencato. Sono forme appartenenti a quella che viene definita narratio narrazio brevis medievale, ampiamente sviluppati dai nostri cugini francesi, quindi nella vicinissima Francia, e che influenzano in modo più o meno importante anche la nostra storia letteraria. Se proviamo a osservare la tradizione dal punto di vista dei copisti medievali, notiamo una sostanziale differenza tra... Eh, I codici che trasmettono questo tipo di, eh, questi tipi di testi, cioè la narrativa breve, e i codici che trasmettono la lirica. Mentre i codici che trasmettono la lirica sono dei codici molto preziosi, dalla confezione eccezionale, sono codici bellissimi, miniati, illustrati, i codici invece che trasmettono la narrativa breve romanza eh, sono codici decisamente più modesti eh, e um, meno elaborati sono codici che eh, trasmettono questi testi eh, inserendoli eh, in, in un codice eh, soltanto inserendoli all'interno dello stesso manoscritto eh, soltanto perché accomunati da un unico elemento, quello della brevità, cioè senza fare una selezione eh, di tipo appunto eh, stilistico o eh, di tipo eh, di genere. In sostanza all'interno di questi codici medievali possiamo trovare sia eh, testi comici, mh, sia testi tragici, possiamo trovare testi profani ma anche testi religiosi, uno accanto all'altro, o testi morali, moraleggianti e testi osceni. Quando, quando si affermano le forme narrative brevi romanze? Si affermano in Francia, tra la fine del XII secolo e l'inizio del XIII, secolo, in contrapposizione ad altre forme narrative, eh, quali il romanzo cortese e l'epica. Si affermano in risposta ad un nuovo contesto sociale scaturito dal passaggio dalla società feudale ad una società urbana. A differenza dei romanzi del ciclo arturiano o del, dei poemi del ciclo carolingio, ehm, tutta la narrativa breve romanza intende rievocare una realtà più vicina, una realtà presente e contemporanea, e i protagonisti delle storie narrate dovevano essere persone allo stesso livello degli ascoltatori lettori. Tra autore e lettore, insomma, si doveva instaurare un, una immedesimazione simpatetica sia dal, dal punto di vista storico e sociologico, ma anche e soprattutto psicologico. E eh, non di rado, infatti, i narratori sono gli stessi protagonisti dell'azione narrata. Come si colloca il genere novella rispetto a questo tipo di narrazione breve romanza? Potremmo dire che eh, il genere novella compie uno scatto avanti, cioè ehm, compie una sorta di upgrade, potremmo dire oggi con un termine eh, moderno, eh, rispetto alla narrazio brevis e romanza e questo perché ne assorbe tutti i tratti distintivi rielaborandoli e rinnovandoli. Questi tratti distintivi che la novella coglie entro di sé sono dei tratti distintivi che sono spesso presenti nella tradizione breve precedente eh, allo stato di tendenza e sono tratti distintivi che la novella porta a maturazione, alla sua realizzazione matura e soprattutto la sua realizzazione artisticamente più elaborata e consapevole e in particolar modo trovano nel Decameron il loro maggior esponente e più maturo potremmo dire che ciò che compie boccaccio attraverso il Decameron sia proprio la consapevole affermazione di un genere nuovo Attraverso un cosciente e moderno progetto di eh, riscrittura di temi già noti e eh, di eh, generi ormai eh, tradizionali teso a riordinare e assorbire un intero patrimonio narrativo abbiamo detto progetto consapevole ma anche progetto maturo difatti la scelta del codice eh, linguistico cioè la prosa sancisce eh, l'emancipazione della, della prosa dalla poesia con questo voglio dire che con la novella e principalmente con il Decameron la narrazione in prosa eh, non è più un genere marginale un genere secondario o basso ma è divenuto un genere autorevole e prestigioso e consapevole del proprio spessore artistico venendo ora al Decameron attraverso la narrazione dei dieci giovani della dieta brigata, il testo narrativo viene fissato nella sua forma definitiva e secondo un'articolazione stilistica e, ehm, alta e autoritaria. Alta e autoritaria perché artisticamente realizzata e autoritaria anche perché realizzata da un auctor, cioè da un autore specifico, da un unico autore, da Boccaccio, che rielabora storie a volte sì già preesistenti, trame a volte sì già preesistenti, ma eh, le rielabora facendone una cosa nuova. Questa è una sostanziale differenza rispetto alla narratio brevis romanza che è invece una letteratura anonima, che è una letteratura che nasce come letteratura orale e che si trasforma nel passaggio di bocca in bocca e che viene fissata poi solo in un secondo momento, cristallizzata nella forma scritta, nella pagina. E viene cristallizzata nella pagina spesso in un momento successivo, ma anche molto lontano, rispetto alla sua data di nascita. C'è un gap molto ampio quindi tra la narrazio brevis romanza e la scrittura novellistica decameroniana. Non si tratta infatti più di racconti affidati all'oralità e fissati sulla pagina solo in un secondo momento, ma di racconti nati per essere letti ancora prima che ascoltati, con delle ben precise ambizioni artistiche. L'oralità, tuttavia, in un certo senso è, è, sopravvive ed è testimoniata dalla ficzio, cioè dalla narrazione. In un certo senso eh, la dimensione orale è conservata dai dieci narratori, dai membri della brigata, eh, perché la, loro, eh, la rappresentazione della loro azione di raccontare episodi che affondano le radici nell'eredità classica, medio-latina e romanza, è tradotta in una scrittura unica e irripetibile grazie alla mediazione dell'autor Boccaccio. Con Boccaccio, insomma, la narrazio Brevis ha esaurito la sua sperimentazione e ha raggiunto una canonizzazione, una canonizzazione equivalente a eh, quella perpetrata ad esempio da boccaccio nella poesia ma per certi versi una canonizzazione ancora più rivoluzionaria rispetto a quella di petrarca la grande consapevolezza letteraria di boccaccio sta anche nell'aver progettato Uh, non una semplice raccolta di novelle cioè non una raccolta di novelle um, entro, un, un, entro la quale i testi sono uh, accostati gli uni agli altri senza mh, nessun, uh, nessuna struttura mh? ma ha progettato un vero e proprio libro di novelle scandito da una stringente serie di regole da una stringente serie di eh, simmetrie e da tutta una serie di elementi di variazio, cioè di elementi che sovvertono queste simmetrie, che però eh, contribuiscono alla creazione di un organismo molto saldo e di un libro molto compatto. Si pensi soltanto all'escamotaggio della cornice e all'invenzione della lieta brigata, formata da un gruppo di 10 ragazze, sette, da 10 ragazzi, scusate, sette ragazze e tre ragazzi eh, che allontanatisi da firenze per sfuggire alla peste si rifugiano in campagna si rifugiano in campagna eh, dove dopo essersi imposti delle regole di civile convive convivenza elemento fondamentale del libro e della concezione di boccaccio stabiliscono di eh, alleviare il peso della solitudine dell'isolamento Dell'allontanamento sociale potremmo dire oggi attraverso dei passatempi e ehm, il passatempo migliore che permette una civile convivenza eh, senza ehm, il pericolo di poter incorrere in tensioni è quello della lettura l'unico passatempo che non crea dei problemi è la lettura perché a differenza di altri giochi, nella lettura è impossibile che si creino delle fazioni e che qualcuno tenti di sopraffare l'altro. Oltretutto, nel, nel, nel gioco delle parti, eh, eh, nella finzione Boccaccio stabilisce anche delle regole per le quali a turno eh, i membri della, della brigata sono anche il re o le regine di una giornata e quindi hanno modo di eh, testare sulla propria pelle eh, tutti gli oneri che sono propri di un regnante e tutti gli onori. L'unico passatempo appunto quindi la narrazione orale di una novella da raccontare a turno ogni giorno, alla presenza di tutti, disposti simbolicamente a forma di cerchio, quindi secondo la figura geometrica che rappresenta l'uguaglianza ma anche la perfezione. A ben vedere attraverso l'escamotage della rappresentazione dell'azione narrativa Boccaccio riconosce l'origine orale della novella genere a cui sta contribuendo a dare forma, vita e dignità letteraria Infatti i racconti dei cameroniani sono sì scritti e prima di tutto scritti e scritti per essere ascoltati per essere letti ma eh, sono messi in bocca ai dieci narratori che si alternano secondo regole ben precise e prestabilite. Allo stesso tempo, però, eh, Boccaccio riconosce anche la propria, il proprio impegno letterario e lo possiamo, ehm, ehm, il, la, la, questa consapevolezza è ben chiara ehm, quando eh, nell'introduzione alla quarta giornata eh, leggiamo l'intervento in prima persona di Boccaccio, intervento eh, con il quale l'autore intende difendere la propria opera, il Decameron, che nel frattempo aveva iniziato a circolare eh, alla spicciolata, cioè alcune parti del Decameron avevano iniziato a essere eh, diffuse e lette, e interviene a difesa della propria opera contro quei detrattori che, eh, la stavano che eh, stavano accusando boccaccio e boccaccio si difende e si difende dicendo che tutto sommato non si è poi così allontanato né dal, mon dal monte parnaso né dalle muse cioè a dire che non si è poi così allontanato molto dalla poesia poesia eh, intesa come alta letteratura consapevolezza letteraria quindi di cui la Cornice rappresenta un elemento preponderante e strutturante e che nel corso dei secoli ha vissuto però dei periodi di alterna eh, fortuna se infatti la cornice è l'aspetto dell'opera che un autore come Petrarca ha ehm, apprezzato e che uno studioso come Bembo ha indicato come esempio di lingua in prosa nelle sue pros della volgar lingua del 1525, in un periodo molto più vicino a noi, cioè all'inizio del XX secolo del 1900, Benedetto Croce ne scoraggiava, un autore come Benedetto Croce ne scoraggiava la lettura a favore invece delle novelle. Benedetto Croce nel 1921 scrisse un libro, La poesia di Dante, nel quale eh, distingueva, per quanto riguarda la commedia dantesca, la poesia dalla struttura, intendendo con struttura eh, l'architettura delle tre cantiche e quei passaggi, quei punti del testo in cui Dante eh, si soffermava su argomentazioni eh, dottrinali, filosofiche o eh, teologali. Eh, Croce a questo punto invitava a concentrarsi sulla poesia e a sorvolare invece sulla struttura sentita come l'aspetto più medievale del testo dantesco e eh, il, la parte ormai, una parte ormai superata e quasi eh, ridondante, più arcaica nulla di più sbagliato, nulla di più scorretto un'operazione del, del genere non che costringere a una lettura miope del testo una lettura, una lettura miope eh, che appunto lo sguardo sulla poesia eh, ma non sulla struttura e è una lettura miope perché in questo modo non siamo in grado, in grado di capire completamente l'opera e una lettura miope è simile a quella dantesca eh, è quella che eh, si concentra sulla struttura sulla poesia del decameron cioè sulle novelle e che sorvola invece sulla struttura del decameron e cioè sulla cornice. La cornice non è un'impalcatura esterna, eh, non è un orpello esteriore e inutile ma è parte integrante dell'opera stessa la cornice la struttura è una parte fondamentale dell'opera ed è una parte fondamentale perché è il filtro attraverso il quale l'autore vuole che l'opera venga letta è il luogo dove eh, l'autore concentra tutte le sue osservazioni e eh, nel quale ci fornisce delle chiavi di lettura. Il Decameron, esattamente come il Commedia Canzoniere, non è un'opera antologizzabile. Non è un'opera per la quale siamo autorizzati a leggere una parte a discapito di un'altra. È invece un testo fittissimo di rimandi interni, allusioni, simmetrie il cui messaggio complessivo corretto è possibile coglierlo solo se abbiamo la pazienza e l'intelligenza di leggerlo per intero e di far comunicare tra di loro le varie parti dell'opera ecco perché boccaccio moltiplica i segni di organicità del libro e i segni di compattezza del libro racchiudendo le novelle in un organismo ferreo e ingegnandosi a stabilire dei rimandi puntuali sia a distanza sia ravvicinati. Possiamo quindi trovare dei, eh, rimandi, eh, dei rimandi che ci servono per interpretare quanto noi stiamo leggendo tra la prima novella eh, mettiamo tra la prima novella della prima giornata e la seconda novella della prima giornata, ma anche tra una novella della prima giornata e una novella della decima giornata. Per una interpretazione corretta e ancorata alla realtà del testo, o potremmo dire alla verità del testo, è, fonda è fondamentale studiarne anche la tradizione testuale, ovvero analizzare i codici che ce l'hanno tramandata. Non solo perché la filologia, che è diciamo così, la scienza che tramite, la sua, tramite una prassi scientifica stabilisce il testo, così, originale, cioè il testo che sia il più vicino possibile al testo che è uscito dalla penna dell'autore. Ma anche perché attraverso la filologia e l'analisi eh, materiale dei manoscritti, cioè l'analisi eh, dei codici eh, ehm, che hanno trasmesso le opere, ehm, siamo in grado eh, di eh, eh, percepire, di rintracciare, di individuare degli elementi che sono utili all'interpretazione dell'opera stessa, dell'opera letteraria. Quest'operazione è ancora più vera, e ancora più efficace quando siamo di fronte a degli autografi, cioè a dei testi che sono stati scritti direttamente dall'autore e non a delle copie che sono state invece... Eh, scritte, eh, copiate da un amanuense e non dall'autore. Sino agli anni Sessanta eh, si pensava che non fosse sopravvissuto il codice autografo del Decameron. Si credeva che eh, tra i vari codici che ci trasmettono il Decameron ce ne fosse uno di particolare eh, rilievo, di particolare importanza, di particolare interesse e autorità, <coughs> e cioè eh, il codice che attualmente noi eh, definiamo Hamilton 90 e che è conservato a Berlino. Solo nel 1962. Un grande studioso di eh, Boccaccio, Vittore Branca, eh, venuto a conoscenza che il codice era depositato presso la biblioteca di Marburgo, nella Germania occidentale, provò a chiederne il prestito eh, che gli fu concesso. Branca quindi partì e eh, si recò in Germania. Eh, All'epoca non era così semplice passare i confini e passare i confini alla rovescia tornando con un codice di tale importanza si fece consegnare il, il codice se lo mise nella sua valigetta e con grande paura timore di poter essere derubato o di poter danneggiare un codice così prezioso lo portò in italia lo depositò alla biblioteca marciana di venezia dove rimase per, alcuni, per, per un po di tempo e dove ebbe modo di consultarlo mh, dal vivo diciamo così insieme ad un altro studioso di boccaccio eh, pier giorgio ricci che da poco aveva stabilito l'autografia di un'altra opera di boccaccio di un altro codice di boccaccio ebbene la collaborazione tra branca e eh, ricci diede come frutto eh, la ehm, ehm, scoperta, la conferma, perché comunque c'erano dei sospetti, che eh, il codice eh, analizzato fosse di mano di boccaccio. Il riconoscimento dell'autografia dell'Emitol 90 ha segnato uno spartiacque fondamentale sia per la ricostruzione testuale del Decameron e ehm, in tempi recenti anche per la rivalutazione eh, della sua struttura e della sua scansione narrativa um, l'organizzazione e la disposizione grafica del codice rispecchiano infatti precise eh, diciamo così, strategie editoriali fatemi passare il termine anche se la stampa non era ancora stata inventata ovviamente il tipo di scrittura impiegata, eh, questa scrittura è una scrittura semigotica. La mise in pagina su due colonne, quindi la sistemazione della scrittura sulla pagina su due colonne. Il grande formato, il Hamilton 90 un codice molto grande, ehm, riflettono il modello medievale del libro scientifico e universitario. Ora eh, dobbiamo porci una domanda, perché diciamo così travestire eh, un'opera che eh, all'apparenza sembrerebbe un'opera di intrattenimento da libro scientifico universitario. Questa scelta va ehm, ricollegata ai presupposti ideologici e culturali che sono alla base del Decameron e che vanno al di là degli intenti consolatori esplicitamente dichiarati nel proemio dove leggiamo che eh, l'autore ci dice di aver eh, scritto questo per, consola, per consolare le donne. L'adozione di questa forma di libro implica la scelta di un pubblico che non coincide con il pubblico esplicitamente dichiarato nel proemio, le donne, ma indica un pubblico di colti intellettuali capaci di decodificare la complessa struttura dell'opera e di riconoscere la sottile trama delle fonti letterarie e filosofiche. La divisione in parti e i diversi piani narrativi che caratterizzano il Decameron sono evidenziati nell'Emitton 90 attraverso degli aspetti grafici che verranno recepiti anche nei primi manoscritti di Copia, cioè anche nei primi manoscritti che non sono stati ehm, copiati o scritti o elaborati direttamente dall'autore ma che sono stati invece copiati da amanuensi, spesso anche amanuensi di professione. Ehm, questi sistemi eh, gratis, grafici consistono, corrispondono ad un sistema di maiuscole di varia misura che possono ehm, essere, lo vedete nell'immagine che eh, è qui a fianco a me, che possono essere grandi, occupare lo spazio di due righe, di tre righe o anche di quattro righe, ehm, queste lettere eh, vergate in blu, eh, in turchino o in rosso, che interrompono nel manoscritto il flusso continuo della scrittura e che scandiscono il passaggio da un piano testuale all'altro, ad esempio il passaggio eh, dell'introduzione delle parti in cui parla l'autore alle parti in cui mh, la parola passa alla brigata e dalla brigata alla narrazione della novella, oppure eh, segna l'inizio, ad esempio, delle ballate. E il sistema delle maiuscole e delle minuscole è costante, cioè è sempre identico, quindi definiscono sempre il solito tipo la solita tipologia testuale questo sistema diverso sistema di grandezza delle maiuscole attira l'attenzione su quelle parti strutturali dell'opera quelle parti strutturali che magari croce invece, di cui invece eh, croce ci aveva scoraggiato la lettura nelle quali l'autore concentra le indicazioni dei suoi modelli dei suoi principi della sua ideologia con questo sistema Boccaccio porta in primo piano le riflessioni dei narratori che così assumono un certo, un particolare rilievo e funzionano da filtro interpretativo delle singole novelle e dell'opera nel suo complesso. Prescindendo dalla cornice si corre insomma il rischio di avvicinarsi in modo sbagliato al decameron, di traversarne il senso e la portata universale. Vi ho detto che tra le novelle esistono fitti legami trasversali a distanza e a contatto. È per questo quindi che oltre ad una lettura integrale del decamero, che abbiamo detto essere eh, fondamentale per capirne il senso, è eh, opportuna anche una lettura che potremmo per così dire verticale e trasversale, cioè far dialogare tra di loro tutte le novelle e andare alla ricerca di quei fitti legami e rimandi che l'autore sem semina all'interno del proprio testo. È quindi una lettura attenta a cogliere e interpretare quei collegamenti tra una narrazione e l'altra e, e che non sono altro che la rappresentazione di una realtà variegata e sfaccettata, sfaccettata resa attraverso la narrazione di vicende simili, ma narrate da diversi punti di vista. Solo così Boccaccio può raccontare tutto senza escludere nulla, dal fondo dell'abiazione, e quindi ad esempio la novella di Ser Appelletto, sino al, alla descrizione delle più alte virtù, all'esempio della più alta virtù, la decima novella della decima giornata, la Griselda attraverso tutte le sfumature del genere umano ecco perché sono veramente innamorata del decameron perché il decameron contiene un universo intero nel decameron noi possiamo trovare tutto è una continua scoperta è una continua emozione leggere le novelle l'una dietro l'altra questo non significa però che a Boccaccio interessi esclusivamente o prevalentemente esplorare le infinite varianti e combinazioni dei rapporti umani e interpersonali. Non significa che l'interesse per Boccaccio sia esclusivamente ludico, retorico, filosofico per i mille aspetti del vivere umano o che sia completamente privo di ogni interesse etico, o che eh, non significa che a Boccaccio non interessi giudicare i fatti ma solo registrarli questo non significa che Boccaccio non prenda mai posizione questo non è possibile, sarebbe anacronistico per un autore medievale pensare che non prenda posizione in realtà Boccaccio lascia sì il lettore libero di leggere e giudicare in autonomia ma allo stesso tempo, proprio attraverso la cornice, somministra delle linee guida, chiare, a cui attenersi per poter leggere, saper leggere, saper interpretare la sua, la sua opera. Potremmo insomma dire che la cornice funziona esattamente come una bussola, ci guida attraverso la lettura. È infatti nella cornice che, giornata dopo giornata, il lettore, nella selva contraddittoria e complicata del reale rappresentato dalle novelle e dagli episodi narrati nelle novelle, ritraccia le linee guida lungo le quali indirizzare la propria lettura e a modo di interpretare correttamente quelle novelle che si sta accingendo a leggere. E per questo potremmo dire che eh, i dieci membri della dieta brigata sono i veri protagonisti del Decameron e che senza l'esperienza della cornice la lettura del Decameron sarebbe falsata, potrebbe risultare tendenziosa, ovvero si rischierebbe di... Ehm, accostarsi al Decameron con una lettura che falsamente privilegia un aspetto a discapito degli altri. Ho voluto soffermarmi a lungo sulla questione della cornice per due motivi principali. Il primo è, mh, prima di tutto, perché è uno degli elementi più significativi del libro di novelle, e quindi non della raccolta di novelle, ma del libro novelle è l'aspetto che conferisce un senso a tutta l'opera e che abbiamo visto ne in indirizza la lettura ma in secondo luogo ho voluto soffermarmi sulla cornice perché questo aspetto è uno dei più moderni e di fatti assente nella tradizione precedente che vede ad esempio alcune raccolte di novelle ma non vede libri di novelle e è un aspetto che eh, entra subito in crisi dopo boccaccio ed entra in crisi eh, per lo zampino perché ci mette il suo zampino diciamo così un amico di boccaccio un grande amico di boccaccio cioè francesco petrarca petrarca eh, lo leggiamo nelle sue lettere eh, Confessa di non aver letto integralmente il Decameron, eh, ne apprezza la cornice, abbiamo visto, e ne apprezza moltissimo l'ultima novella, la novella di Griselda. La apprezza così tanto che eh, decide di eh, farne una trasposizione, traduzione in latino e di farla circolare autonomamente. Ebbene, con questa operazione... Petrarca partecipa, eh, è responsabile di tutta una tradizione novellistica successiva che rinuncia alla scrittura di libri di novelle e che invece privilegia la scrittura di novelle spicciolate, cioè di novelle che eh, nascono singolarmente e che iniziano a eh, circolare singolarmente. Il 400 è molto eh, prolifico da questo punto di vista e queste novelle iniziano a eh, circolare singolarmente sino poi anche a riunirsi in piccoli gruppi, solitamente in gruppi di, eh, composti da due testi e a sentire l'esigenza, eh, un, un, un critico eh, di qualche di nome Mario Martelli ha detto: hanno sentito le novelle, a un certo punto queste novelle hanno sentito l'esigenza di vestirsi in qualche modo perché si sentivano nuda, nude e quindi decidono eh, ehm, le novelle vengono corredate di una piccola cornice ehm, che le eh, raggruppa e che, le, e che giustifica la loro diffusione a coppie. Insomma, potremmo dire che il Decameron segna il traguardo, il, com il compimento della nascita del genere novella, ma allo stesso tempo stabilisce un nuovo punto di partenza di un genere che difficilmente riusciamo e riusciremo a imbrigliare in modo stabile e definitivo. Io vi saluto, eh, vi auguro una buona lettura del Decameron, eh, vi auguro un in bocca al lupo per i vostri studi, per il vostro anno scolastico così difficile. Eh, se volete più informazioni eh, su di me e sul mio dipartimento, potrete consultare il nostro sito o eh, venirci a trovare sui nostri social. Grazie e a presto.